Zombie apocalypse, ciao ragazze, buonasera a tutti e a tutti. Nuovo video, riccio come state? Spero bene. Allora, nuovo video, chiacchiericcio. Che praticamente adesso eh, stavo caricando un video ma non ci riesco perché non so cosa sta succedendo però la mia eh, SD card non quella per il telefono quella per il computer eh, non riesce a esportarla quindi vediamo un po' se me la porta a termine o meno perché sono al computer non so se si capisce ma sono al computer e quindi in qualche modo dovrebbe, no, per, dovrebbe per forza montare il video con un programma non dico molto professionale ma intuitivo speriamo bene perché veramente non se ne può più ogni volta è, provo a esportare un video e mi esce proprio a schifo boh vabbè quindi ci voglio provare a vedere se riesco a montare un video bene non dico tagliarlo ma almeno eh, metterlo in ottima qualità perché non voglio portare un video che non si vede bene, non si capisce nulla bene e via discorrendo boh, vabbè. nel frattempo ci vediamo dopo che intanto provo a aprire la finestra aspettate un secondo eccomi qua, allora ce l'ho fatta a esportare il video sono riuscita finalmente e nulla, adesso dovrei vedere un po' quali sono, ok forse ce l'abbiamo fatta e eh, quanti ne ha esportato troppi. più che vabbè va No, questo non mi serve. Vediamo un po' qua. Ma no, allora, devo mettere. Nominare. Come faccio qua per nominare? Che non ho idea. bene. Volevo nominare questo video in modo che so come essere. b Allora, aggiorna presentazioni. Aggiorna e boh. no non era questo quello che volevo fare no non è per niente questo boh vabbè questo cosa fa voler questa roba niente boh vabbè riprovo allora riandiamo qui su faccio tutto con movie maker ragazzi già ve lo dico subito perché lo so che non è un bel programmino ma non posso fare altro quindi vabbè ci adattiamo così uniamo anche questo andiamo bene E come ve la cavate spero bene so se non mi guardo ma non riesco a capire quali sono le immagini che ho salvato molto bene fantastico non di fatto boh. perché non le trovo boh. neanche mannaggia a me che non trovo mai quello che sto cercando questo no, neanche Uffi Vediamo se è questa No, no, no, no, no non è questa Non è manco questa Non manco Scusate ragazzi ma qua c'è una confusione assurda Di tutti i video che ho fatto finora Andiamo bene No, non è manco questo. E allora come diamine faccio io? Boh. Aspettate un secondo, devo stoppare qui l'audio altrimenti mi va... vado fuori di testa e non mi sta bene. Sì, allora, vediamo un po' se mi riesce qua, perché non ci sto capendo una mazza io, sinceramente. Buh. Qual è questo? No. Ah, è quello che non mi fa montare il video. Ma andiamo bene, guarda. Perché non me lo dà? Buh. Lino, niente. niente da fare, boh è strana sta cosa. È questo? No, non è questo, mannaggia, vera. E niente. Vabbè, io devo ritrovare il modo. Chiudi. Eh eh. Poi bene. Poi volci entro No, vabbè, qua siamo fuori adesso. Ma perché me lo metti proprio lì? Io non ho capito mica. Boh. Me lo sta mettendo un'altra cartella che non capisco il perché. Boh. Vabbè. Che cavolo c'entra? Boh io non lo so perché me lo metto in altra cartella allora. vediamo se stavolta ci siamo ma non credo Ah, forse sì. Ok, speriamo bene stavolta, ma no? che non ne posso più veramente di questi video che non riesco più a montare. Boh. E eh, vabbè, oggi siete stati un po' di più con me. Allora, questo cos'è? Ah, ho capito, no, io voglio quell'altro ovvero questo no, non l'altro google questo google diverso e ce la fa allora perché allora E niente, adesso sto provando a esportare il video, se, il video se ci riesco eh, non a non esportarlo, a salvare il video nel senso di l'audio, perché l'audio tante volte non mi funziona, non capisco il perché. E ci dovrei riuscire, le luci già vi avviso non è dei migliori, in questo video che sto eh, per pubblicare io tra poco, non so quanto riuscirò a, a come dire... Non so quanto riuscirò a, a far vedere la, tutta la luce che c'è perché oddio, cos'è sta roba? Perché non parte? Perché fa così? Ah, ok, mi è spaventata. Mi sembrava che sta andando via la la, la cosa, come si chiama? La luce del come dire, la luce del computer. Invece perché ho mollato. Vabbè, lo commento. Intanto ho aperto la finestra ragazzi Perché c'è un buio allucinante C'è molto buio Come in questo caso di questo video qua C'è un buio bruttissimo Non è molto buio esagerato Però non è buio Cioè non c'è la luce Che c'è in questo video con cui sto registrando Che c'è la ring light eh, ragazzi mie è così Vabbè Quanto si sta mettendo? Allora sono Già vi anticipo che in questo video saranno 19 minuti e 44 secondi di registrazione, ma non ho intenzione di tagliarlo, quindi ve lo acchiappate così com'è. E vabbè, anche questo video che sto questo, registrando in questo istante sarà un bel po' lungo, ma vabbè, ce lo facciamo piacere così com'è. A me piace registrare i video, poi non so voi se vi piace guardare lunghi o corti, però vabbè. Adesso qua voglio guardare se. ok si sì. occhi? Ah, aspetta un, un attimo. attimo no <fuglü>